Mio figlio ha un problema, posso risolverlo con le costellazioni familiari? Diciamo che, detto francamente, io non posso fare niente per gli altri. Quello che posso fare è lavorare sulla mia relazione con, in questo caso, con un figlio, con la figlia. Se mio figlio o mio figlio ha un problema è meglio che sia lui a fare la costellazione direttamente. Se io lavoro, sicuramente lavorando sulle mie relazioni, questo cambia tutto quello che mi circonda e quindi andando a vedere, andando a guarire la mia relazione con, questo può portare sicuramente dei benefici in tutte le mie relazioni.